Salve a tutti ragazzi, sono s 1004. oggi siamo in un nuovo video della Vanilla e volevo farvi vedere un po' di cose che ho fatto. Ah, innanzitutto ho tolto qui questa torre perché tanto ormai c'è il faro, se non buttarci con le dita, poi tanto non era bellissima. E ho migliorato il faro, adesso ve lo faccio vedere. E si sale sempre dalla scala qua. E... Si arriva poi a questo piano qua sopra, dove ho ancora lasciato questa perché comunque ci sta bene. E poi con questa scala che ho fatto di un altro legno perché non lo so, suonava di meglio, ho aggiunto questa nuova zona con il vetro e qui c'è una colonna di luce che dovrebbe illuminare tutti, da tutte le parti. Così adesso dal basso è molto più carino direi che così può già essere finito non penso che metterò poi ancora altre cose poi eh, da questa parte la zona degli animali qui ci sono dei drop eh, l'ho migliorata un po' stavo pensando che poi qui metterò poi delle scale e così è come finita ah, adesso ho messo le mucche ho messo delle luci quindi si possono anche togliere queste torce e, e poi come potete vedere ho messo uno strato qua di lanacciano per fare come se fosse essendo un po' più in alto il cielo si scurisce un po' di più e anche perché avevo finito la lanazzura ma questi sono dettagli quindi Lasciamo vedo ehm, che invece in queste... Eh, comunque qua metterò delle scale perché è effettivamente è fastidioso che tutte le volte devi saltare ehm, ci penserò poi dopo in un'altra parte tra l'altro dal mini sondaggio che ho fatto, cioè dal sondaggio che ho fatto nello scorso episodio anche se hanno votato in pochi si è già potuto vedere che comunque in prevalenza la gente preferisce vedere video dove costruisco farm e in generale dove costruisco e quindi tra l'altro che adesso devo mettere poi tutto a posto e non so più dove mettere la roba e vabbè credo che in questo episodio proveremo a, a prendere tutti i blocchi della 1.14 a farli, che sono abbastanza, tipo il forno fusorio, la blast furnace, che comunque l'abbiamo già fatta, poi il banco di, da impennatura, che anche comunque quello l'abbiamo già fatto, cioè non l'abbiamo fatto ma tanto non serve molto farlo, il leggio, il leggio è anche da fare, e poi l'affumicatore che abbiamo anche già fatto poi qua il banco da forgiatura che anche questo la smiting table ancora non ha nessuna funzione poi il campfire che questo ci sta lo faremo di sicuro e la compostiera anche che l'abbiamo già fatta perché è molto utile il banco da cartografo e basta comunque in questo episodio proveremo a fare tutti questi blocchi quindi ci servirà un sacco di legno perché questi usano il legno, allora, ragazzi. Eh, adesso abbiamo tutti i blocchi. Tra l'altro mi sono reso conto che ce ne avevo già un po'. Li ho messi qua dentro. Ah, questa mi serve, non serve, lì. Ehm, allora. La fornace quella Blast si fa così. Io naturalmente ho dimenticato di prendere un pezzo di ferro unico. E così abbiamo il forno fusorio, va bene. Poi il campfire, serve del carbone. Naturalmente io ho dimenticato anche quello. Allora servono tre legnetti. Tra l'altro usiamo questo, che tanto va anche bene. Così abbiamo il fuoco da campo, questo. Poi avevo visto che c'era qualcosa che si graffava così, non me lo ricordo già più che cos'era. Quindi andiamo a vederci un attimo. i crafting alla in table si faceva così, ok. Quindi seguiamo anche questa. Poi il leggio si fa così. E... Ah, ecco il barile. Il barile è molto bello. Ah, il telaio ci serve anche. O forse c'è già qui, non c'è, sarà un Due corte e due pezzi di legno. Cos'è adesso? Abbiamo anche il telaio. Allora. Quindi si faceva così e così. Ok, adesso ce l'abbiamo tutti. Allora, dove potremmo fare il campfire? Oh, io potrei metterlo, secondo me sarebbe bello da mettere qua. Quindi facciamo così e così, che è molto carino, ok direi che così va bene, e, e va bene, Cos comunque il campfire potremmo già solo usarlo così, ma altri, cioè sarebbe molto bene così, ma potrebbe, ser potrebbe servire anche per fare, per cuocere la carne, perché noi possiamo fare così. E aspettare un po' e vedere che dovrebbe cuocerla. Tra l'altro, vi faccio vedere che, che design ho, usato. ho messo qualche bottone per fare come se fosse una pietra. Ho fatto questa specie di giravolta attorno a tutto il, il tracciato. Ecco, tra l'altro, se vai sul camfire ti dà fuoco, diciamo, quindi ti fai male. E ha lanciato le, le costolette di maiale. Ecco un'altra cosa che è carina del campfire. Che ve lo devo far vedere che io questo non lo sapevo ma poi dopo ho visto. Allora con il secchio d'acqua posso spegnere il fuoco. E l'acqua mi rompe tutti i pulsanti perché è brava chissà adesso dove sono andate, ok li ho recuperati tutti, e con questo lo posso riaccendere. Ecco potrei già andare un po' avanti perché il tagliapietre che ha la skin dinamica eh, può essere messo qua, cioè io l'ho messo qua eh, ed è utile perché spreca poco materiale, invece la mola che è qua, Serve per riparare e disincantare le cose. Poi qui c'è l'affumicatore e il forno fusorio che stanno bene qua. E per il forno direi ci sta bene mettere la canna fumaria e potrei farlo. Se noi rompiamo questo e questo. Ne mettiamo la crafting qua. Il forno, qua perché sul vetro mi darebbe un po' fastidio. Mettiamo la canna fumaria così. Poi andiamo sul tetto, da cui così sprechiamo pochi blocchi. E più o meno qui, noi potremo fare una roba del genere. Si pensa che sia un blocco pieno Anche se non lo è E continuiamo così, così Adesso abbiamo il comignolo Invece con questo Si può fare effetto tavolino Però io non so se qua si possono mettere le item frame sopra Non si può Si possono mettere i tappeti però so Quindi prendiamo un tappeto Va bene bianco così si può mettere il tappeto ma non capisco perché non la cornice boh. perché così se potevamo mettere la cornice io potevo fare eh, un tavolino tipo qua e metterci le mappe sopra tra l'altro qui ho messo la mappa del villaggio e qui la mappa del tesoro che se la indico mi dice mappa del tesoro. Quindi io metterei quattro tavolini qua con il tappeto bianco sopra ma forse non abbiamo la lana bianca per farlo. Quindi, boh. Quindi mettiamo degli scalini qua così. Così sembra un bel tavolo, ok? Poi altri design, là sotto si può mettere ancora un sacco di roba, quindi... Allora, la mola ve l'ho già fatta vedere. Ah, allora, il composter anche, ve l'ho già fatto vedere il barile, il barile sta molto bene. Al banco da forgiatura, per adesso, non, non ne facciamo niente. Quindi, posiamo anche tutto questo. La lanterna, l'ho già anche fatto vedere. La cornice non serve a niente. La campana, l'ho anche fatto vedere. Quindi, per adesso, ci mancano solo più questi blocchi qua. Quindi, io direi: barili, facciamone un po' di più. Li mettiamo nell'angolo. Qui, se non fosse che. Se no. Va bene, facciamo una roba del genere che fa effetto cantina. Qui si possono aprire tutti e ci stanno bene. Potevo anche mettere degli scalini qua. Mentre invece il telaio, anzi mettiamo anche qui il telaio, tipo così. Tanto credo che abbia solo un verso. Il banco della cartografia qua. Così qua abbiamo tutto. Mentre il leggio la metterei qua così, qua ci sta bene, con eh, qualche libreria vicino e un libro qua sopra dobbiamo mettere quindi ci serve una piuma, una sacca di inchiostro, un libro e così facciamo il libro. Così, libro e penna. Mi ricordavo che in una vecchia, in una vecchia versione si chiamava Libro e penna ad una roba del genere. Così, qua c'è il libro. Poi noi ci possiamo anche scrivere sopra. Così, tipo, ciao, no, non volevo firmarlo. Fatto. E la metti sopra. Così tutte le volte noi leggeremo. Ciao. E va bene, direi che ci sta bene con tutti i blocchi che abbiamo usato. E va bene, direi che il video può finire qua. Spero vi sia piaciuto. Devo di nuovo andare a dormire, non so quanto tempo ci metterò a e quando potrà uscire il video. E fatemi sempre sapere la vostra nei commenti di come ho usato i blocchi e ciao!